Oggi sono qui con Clio Giorgiadis, eh, la migliore assistant eh, d'Italia quest'anno e che ha vinto il nostro prestigioso premio eh, Golden Domus Toscano alla seconda edizione. Eh, buongiorno Clio. Buongiorno Toscano, buongiorno a tutti. Clio, Insomma, ha, ha un, nonostante sia molto giovane, eh, ha un'esperienza... In Toscano importante, sono quasi 13 anni che collabora con noi nella nostra agenzia eh, di Milano Centro e Milano Porta Romana e sicuramente è cresciuta eh, operativamente e professionalmente insieme a noi. E soprattutto poi negli ultimi anni penso che questo premio sia un po' il coronamento di una. Costante crescita fatta di step che ha avuto eh, all'interno del nostro gruppo. Allora vorrei un po' che Cleo mi raccontasse un po' sia eh, il suo percorso che l'ha portata poi a conseguire questo risultato, che anche cosa significa essere un assistant in Toscano. Ma eh, Diciamo che quest'anno è stato un anno particolare, è stato un anno tosto. E non è, do, non è venuto meno l'impegno che ho sempre cercato di avere in tutti questi anni, ormai sono quasi 13, eh, ho sempre cercato di essere appunto costante. E diciamo che però la passione ha anche aiutato molto appunto a mantenere la costanza nel tempo, una passione per il lavoro che faccio. Ma cosa la appassiona di più della sua attività? Ma sicuramente eh, quello che più mi appassiona è il rapporto col cliente, eh, prevalentemente un rapporto telefonico, però con gli anni ho diciamo, acquisito eh, a parte una maggior sicurezza e, e empatia anche col cliente, nel senso che tante volte, eh, già da poche, da poche battute, da poche frasi che ho col cliente, mh, mi capita proprio di fare centro, nel senso di capire Quasi nell'immediato che tipo di cliente davanti, e quindi da quel momento in poi eh, so cosa magari proporgli o cosa magari non proporgli. Eh, immagino quindi, sia è un, è un aspetto estremamente interessante perché riuscire a percepire da poche parole le esigenze e sapere inquadrare la situazione eh, dà, secondo me, quella soddisfazione anche al cliente che si sente immediatamente sì. capito. Eh, e anche nell'inserire o aggiornare un'eventuale richiesta clienti, eh, da modo poi di poterlo ricontattare eh, successivamente. E credo che non sia semplice. Come l'ha sviluppata questa capacità? ma Sicuramente è una cosa che col tempo acquisisci. Eh, faccio un esempio, richiesta clienti, contatto un numero di clienti per proporgli un determinato immobile e magari mi capita la scheda di quel cliente dove mh, so che potrebbe essere la casa che fa per lui e spesso, soprattutto negli ultimi anni, mi è capitato di, di fare centro uh, però credo sia una cosa che il tempo legato però al fatto che ti piace quello che fai, al lavoro che fai e certo perché poi quel, se ti piace una cosa ti metti anche in discussione, cerchi di capire come migliorare, questi penso che siano dei tasselli fondamentali che poi l'hanno portata a raggiungere eh, questa meritatissima eh, vittoria di quest'anno che, che, che so che ehm, ecco, fa piacere anche che abbia raggiunto questo traguardo e che soprattutto lei ci tenesse perché so quanto ci teneva a raggiungere sì. questo, que, questo premio e la sua l'abnegazione che ha messo quest'anno anche in tutti comunque in un periodo che ci ha messo nelle condizioni di dover cambiare tante procedure operative che ehm, poco fa mi raccontava prima di entrare in onda che eh, magari delle cose non le avremmo proprio pensate eh, per esempio so che è nata Bello. una collaborazione tra voi eh, assistante e gli agenti dove fate dei de de de preappuntamenti vendita mi spieghi meglio come funziona sì, eh, abbiamo adottato ormai da un anno, perché è passato quasi un anno, eh, gli appuntamenti di visite virtuali in video call. Direi che i risultati sono soddisfacenti, nel senso che, mh, soprattutto per il cliente che già si rende conto se una casa gli può interessare, senza magari dover prendere, andare a vedere una casa proprio fisicamente. Ed è una cosa anche che è stata accettata... A, molto volentieri dai clienti, noi stiamo continuando la maggior parte degli appuntamenti di vendita a fare una prima visita virtuale e in seguito se il cliente è realmente interessato portiamo il cliente sul posto. Che immagino con un, un ottimo risparmio di tempo per i nostri clienti che a quel punto possono rendersi più conto con l'ausilio di un agente o vostro del, del tipo di immobile eventualmente scattarlo oppure eh, invece esatto. a vedere e, e, e immagino anche che le persone che vengono a vedere queste case siano eh, più rivolte all'acquisto di quel tipo esatto, di immobile perché sì. lo conoscono bene ultima cosa che consiglio darebbe a una sua collega che magari ha iniziato a fare l'assistant da sei mesi, un anno, o magari sta partecipando a una selezione per questo tipo di attività, di assistant in Toscana? Sicuramente ripeto lo ripeterò sempre, se hai passione per quello che fai, eh, è già un buon proposito per poter arrivare, però eh, mi viene da dire anche l'umiltà. L'umiltà perché all'inizio è inevitabile che ci siano... Anche degli errori durante il proprio percorso, però il saperli riconoscere e cercare di non rifarli. Eh, credo che sia un buon ingrediente. Bene, Grio, Complimenti ancora. Laugurio insomma, che possa ci, ci in un'altra vittoria, <ride> no? Eh, C'è stato chi l'ha vinto due volte. Insomma, eh, ben venga. Bene, Grazie. allora un, un saluto, a presto. Arrivederci. É, Chiglia.